Ok, questa è Villa Tavecchio, viene chiamata Villa De Marchi Tavecchio, ci sono poche cose da dire, è stata anche fortemente ristrutturata. Faceva corpo unico con la villa, villa Pozzi, c'è da dire che viene chiamata Villa De Marchi, ma De Marchi non è mai stato il proprietario della villa, è semplicemente era un ospite, insomma stava qua a sbafo, giustamente. Cosa da dire, c'era del... già un edificio nel Settecento qui, non si sa quanto il restauro l'abbia modificato, ci sono stati fatti vari interventi successivi. Qui possiamo vedere una cosa che forse... no, ma prima non l'avevamo incontrata. Vedete quella linea che c'è tra un piano e l'altro? So se... Quella si chiama linea marca piano. È molto utilizzata nelle ville, nelle ville antiche, quindi le cose un po' che si possono notare qui, que, que, sono que, quella, questa linea tra i due piani, La un po' di stucco sopra e per il resto è molto bello il parco, quel che rimane del parco ma non, non posso sì, sì. Tutte queste ville che vi ho fatto vedere hanno un parco, hanno un parco loro. Notate il portale, ha un arco a sesto ribassato che oramai sapete, se avete visto, ho spiegato nel video sulla, sulla De Marchi Pozzi cos'è un arco a sesto ribassato.